salve ancora una volta care amiche ed amici qui il vostro Capitan saint jean il vostro saint jean nelle vesti del Capitan saint jean un saluto a renzo montagnani everything e vi ringrazio di aver visto il mio ultimo video così tante volte in meno di due giorni e di averlo commentato forse è passato un giorno da quando l'ho fatto ed è il video nel quale eh, parlo della chiusura del canale di Matteo Montesi del suo canale storico ho ricevuto in quel video molti commentari molte domande e quindi adesso passo a fare un video in cui ipotizzo ipotizzo due probabili ragioni della chiusura del canale principale di Matteo Montesi che seguo dal 2010 allora uno dei miei followers eh, dei miei spettatori mi ha detto che forse visto che già aveva chiuso diversi canali matteo montesi come anche giuseppe simone questa è una forma per rinnovarsi per cambiare di look ed anche per eh, magari fare del vittimismo eh, in questo modo lui eh, soffrirebbe delle persecuzioni e quindi si ripresenta rinnovato cancellando tutto il vecchio repertorio e, eh, e allo stesso tempo magari guadagnando più followers e più donazioni in quanto vittima di persecuzioni io dubito che questa versione sia la corretta anche perché sarebbe molto auto lesionistica se avrebbe voluto fare una cosa del genere gli sarebbe bastato fondare dei canali piccoli e poi chiuderli non chiudere e il canale che ci aveva più di 5000 video e che da quasi dieci anni che ci sta dietro perché veramente io non vedo nessuna rinnovazione nella maniera di fare i video da parte di matteo montesi fa dei live nel canale live e eh, tempi storici mi sembra la seconda ipotesi che è quella più azzeccata secondo me è che sia stato lui stesso a cagionare la chiusura del suo canale storico perché il suo secondo canale si chiama matteo montesi live e tempi d'oro non so qualcosa del genere allora che succede che lui stesso ha ricaricato nel suo secondo canale dei video che magari stavano nel suo primo canale siccome non avrà messo in common creative i suoi video allora è successo che lui stesso nel suo secondo canale che è un account differente con un numero di cellulare differente ha violato i diritti d'autore del suo primo canale cioè si, si è copiato a se stesso ha fatto dello spamming a se stesso e quindi youtube abbia interpretato che un altro matteo montesi eh, abbia caricato dei video dal canale di matteo montesi siccome loro fanno tutto questo in automatico senza nessuna persona come intermediario eh, gli hanno tolto il primo canale perché magari nel primo canale ha caricato dei video che già aveva caricato nel secondo canale che erano di repertorio infatti a Matteo Montesi hanno chiuso molte volte i canali perché non so del contenuto considerato inappropriato come a Giuseppe Simone e lui e ha conservato un archivio di video che ha fatto in dischi rigidi in computers quindi eh, prima lo ha salvato eh, il video del canale chiuso in eh, matteo montesi live e repertorio storico e poi magari lo ha ricaricato nel eh, nel canale più importante che avevo ultimamente quindi questo youtube lo ha interpretato come qualcuno che copiava qualcun altro, non come il Matteo Montesi che aveva due canali e che ricaricava i video ricaricati nel secondo canale, nel canale più importante. E quindi per questo lo hanno penalizzato per caricare video di altri canali. In realtà erano i video che lui aveva fatto all'inizio, quando diceva U diavolo e, e quando faceva tutte cose da pazzi, gridava, faceva strillini mangiava cose strane mi leggo il braccio perché già mi sto a sforzare allora lui ha caricato quei video caricati nel nei suoi canali iniziali che sono stati progressivamente chiusi e nel suo canale eh, matteo montesi live streaming e ricordi storici qualcosa del genere e poi, magari li deve aver caricato nell'ultimo canale che già da più di cinque anni che ci aveva eh, più di 130.000 iscritti. YouTube ha interpretato questa operazione, ma senza vedere che era lo stesso Matteo Montesi che metteva da un canale a un altro i suoi video, e quindi gli hanno chiuso il canale per scoppiazzamento di video. Se lui metteva i suoi video come faccio io in Common Creative CC. E common creative attribution significa che ti possono utilizzare i video ma devono citare il nome del canale il link del canale il titolo del video o dei video ed il link del video o dei video nella descrizione del video che creano assemblando uno o più dei tuoi video o caricandoli per intero nel canale quindi se qualcuno carica qualche qualcuno dei miei video nel suo canale o fa eh, dei brani con i miei video eh, umoristici eccetera satirici e poi cita il eh, nome del mio canale il link del mio canale il titolo o i titoli dei miei video e anche il link o i link dei video eh, non sta contravenendo nessun diritto d'autore perché io li carico per avere una collaborazione compartita i miei video in Common Creative Certo, magari poi divideremo i guadagni. Invece Matteo Montesi li carica in YouTube. Eh, standard eh, copyright, quindi significa che lui stesso non può caricare i suoi video da un canale a un altro, o in più di un canale YouTube, ha contravvenuto ai suoi stessi diritti d'autore, se gli avesse caricato in Common Creative Attribution invece che in standard copyright di youtube avrebbe potuto caricare i suoi video in più di un canale e non sarebbe successo nulla poi altri dicono che invece eh, lui discriminava bestemmiava parlava contro le minoranze religiose etniche eccetera io questo non lo so non seguito abbastanza fino a che ha iniziato a fare dei video troppo larghi e allora ho lasciato di seguirlo ma queste sono le mie due principali teorie e vi ringrazio di avermi seguito fino adesso dal vostro capitano san Tenchan, dal vostro capitano santen chan però mi sta a fare male il braccio si sta per scaricare questo tablet vecchio mi raccomando anche in questo video come nell'ultimo eh, hanno chiuso il canale di youtube di matteo montesi eh, fatemi delle domande eh, porgetemi delle spiegazioni eh, come commenti, commentari dategli like e condividete questo video se vi è piaciuto iscrivetevi al canale ed azionate la campanella ed ogni mio video che vi piace mi raccomando eh, commentatelo fatemi delle domande dategli like e condividetelo aiuterete il mio canale a crescere in questo modo arrivederci e grazie di tutto e saluti a tutti quelli che hanno commentato il mio ultimo video in particolar modo a Amleta Bloom. Un saluto dal tuo capitan Sant'Enchan. Adesso già passo e chiudo perché se no mi cade il tablet. Ciao!